Ma ci troviamo oggi di fronte a una fusione A2 che in realtà è una fusione A3-1 ed è, eh, a mio avviso, la vergogna delle vergogne e delle fusioni che abbiamo trattato oggi. Il peggior percorso mai visto qui dentro, nato male, proseguito peggio, approssimativo, raffastonato e poco serio. Intanto partiamo dalle tempistiche che sono importanti. Il 7 marzo 2018 si sfila il comune di Minerbio senza tanti complimenti tra l'altro, il 22 marzo, cioè 15 giorni dopo, esce una sottospecie di studio di fattibilità, ehm, tempo di discussione con i cittadini, 6 giorni. Quindi questo già dimostra la poca serietà, rispetto tra l'altro anche, eh, come, come si è già detto anche per la fusione di eh, Granarola e Castenaso, eh, rispetto al ruolo anche che hanno giocato le due amministrazioni che come al solito, anziché dare gli strumenti ai cittadini per poter votare consapevolmente, hanno a mio avviso cercato di condizionarne il voto, come se i cittadini non fossero degli esseri in grado di intendere e di volere, ma fossero delle marionette da pilotare. Partiamo anche qui con la pagina Facebook, 3.400 euro di soldi pubblici, anche di chi evidentemente è contrario alla fusione, dove negli intendimenti pubblici doveva essere un campo neutrale in cui confrontarsi. Il nome della pagina è Il Comune Futuro. Partiamo già con, eh, come dire, la propaganda. Poi eh, questa pagina Facebook è rappresentata da un, eh, un logo, un cuore con le due metà dei due comuni che si eh, unisce, un, lo un logo tra l'altro ovviamente che evoca determinate suggestioni che è stato inserito subdonamente in tutte le grafiche che vengono pubblicate in questa pagina, eh, pagina che ripeto essere anche questa di, deriva di derivazione comunale, quindi non è né la pagina del Comitato del Sì né altro, è una pagina istituzionale dove tra l'altro eh, nelle, nelle, nelle informazioni aggiuntive viene indicata una mail al quale i alla quale i cittadini possono fare riferimento per chiedere maggiori delucidazioni e informazioni sulla, fu sulla fusione. Ecco, questa mail si chiama piùfortiinsieme.gmail.com e tra l'altro a questa pagina vengono pubblicati dei commenti a nome della pagina non si sa chi ci sia eh, dietro a rispondere ma è stato fatto anche di peggio perché questo logo di, questo logo di cui parlavo prima è stato utilizzato non solo per fare marketing rispetto a questa fusione ma addirittura nelle comunicazioni istituzionali dei due comuni eh, io non ho fatto la fotocopia di, di questa mail che io ho eh, in copia appunto ma tutti i consiglieri hanno perché lo hanno ricevuto hanno ricevuto dai due sindaci eh, una lettera delle proprie considerazioni inerenti al progetto di fusione, dove possono tutti quanti qui dentro vedere chiaramente che affiancato ai due loghi c'è anche il terzo logo del Comune Futuro, logo che ripeto è stato utilizzato ad esempio all'interno di una lettera che è stata mandata al servizio Ararene Rareno e di volano all'attenzione del dottor Miccoli, quindi ripeto una mail istituzionale dove si chiedeva eh, dove si aveva come oggetto la pulizia e la messa in sicurezza del tratto arginale del torrente Savena abbandonato e qui in maniera secondo me indecente è stato appunto inserito il terzo logo aggiuntivo ai due loghi ufficiali, ai due stemmi ufficiali del comune ma non è finita qui. In fondo, come riferimenti delle due amministrazioni, si cita il sito www.ilcomunefuturo.it e l'email comunefuturo.it. Quindi io non so se il dottor Miccoli avrà risposto alle due amministrazioni oppure alla, alla mail che fa riferimento al comune futuro, già pronti per, eh, per la fusione. Insomma. Quindi questo credo che sia eh, una roba di una gravità inaudita, inaudita, sempre eh, appunto rispetto a quello che si diceva prima, cioè qui non si sta cercando di dare gli strumenti ai cittadini per poter decidere liberamente, si sta cercando di convincerli tramite messaggi subliminali e poi eh, c'è l'altro punto critico che si diceva anche prima che è quello appunto del sondaggio per dare il nuovo nome al comune dove si poteva votare chiunque anche i non residenti più volte e senza nessuna eh, verifica tra l'altro indiscrezioni dicono eh, che il nome più votato e poi censurato fosse terre di discarica a memoria di quell'ampliamento della discarica tanto contestato anche dal movimento 5 stelle e gestito molto, una partita che è stata gestita molto male, che però fortunatamente non ha avuto seguito non solo ehm, ma già dal, diciamo dalla richiesta del, dei comuni eh, sul progetto di comunicazione che appunto ricomprende anche questa pagina Facebook pagata con soldi pubblici, già da lì si capiva, si capisce che qualcosa che non va c'è, perché ehm, proprio in risposta a questa diciamo, richiesta di incarico, la società individuata ehm, dice esplicitamente come è emerso dal nostro incontro odierno, è assolutamente fondamentale fare una campagna di comunicazione che spieghi ai cittadini quali saranno i vantaggi della fusione quindi si stanno utilizzando soldi pubblici per fare propaganda ma non solo continua dicendo questo clima del quale attualmente il comitato per il no è l'unico attore va gradualmente smantellato e dico io sostituito con la becera propaganda perché è quello che è di fatto eh, successo quindi, anche questa fusione, come quella di Castenaso e Granarolo, a nostro avviso non è fatta eh, evidentemente per portare benefici ai cittadini, è fatta semplicemente per aggiungere una pallina al pallottoliere dei comuni fusi del Presidente di questa Regione, che si è già dato come obiettivo, lo dicevo anche questa mattina, di passare da 340 rotti comuni a, ehm, a 300 per noi questo processo e come è stato gestito questo percorso eh, e rispetto appunto alle criticità che ho evidenziato non è assolutamente accettabile. Lo ripeto, mh, di, la fusione di Castenaso e Granarolo è stata gestita male, questa addirittura riesce a superarla. Quindi secondo noi non ci sono eh, assolutamente le condizioni per proseguire nell'indizione del referendum e quindi noi voteremo convintamente no.